Se a voi per Allora, c'è una categoria centrale nel dibattito storiografico negli ultimi due secoli, che è la categoria di modernità. È intorno all'idea di modernità che si costruisce la scienza storica e come la conosciamo noi, diciamo sostanzialmente da tutti i quantoni muratori in poi. Quando la storia assume certe caratteristiche disciplinari che sono quelle che tutti noi riconosciamo: non solo, ma la categoria di modernità è la categoria intorno a cui si costituisce l'identità di Europa prima e di Occidente dopo. L'Occidente è moderno per definizione. La modernità è l'Occidente questa è l'idea. Su questo c'è stata tutta una riflessione, non tanto di storici, devo dire, quanto piuttosto degli economisti, dei sociologi, dei politologi, eh, tutta la, la critica alla modernità fatta da Marx, o per certi versi anche da Weber, o i discorsi sulla modernità di Durkheim e poi tutta la produzione sociopolitologica di come Rockham, per esempio l'Impart, eccetera è incentrata intorno all'idea di modernità. e il discorso sulla modernizzazione attenti che sono due concetti eh, legati ma non perfettamente identici la modernità è uno stato è un mm, fenomeno la modernizzazione è un fare mm, e come si diventa moderni. Nasce quindi dal discorso della modernità il concetto di modernizzazione, grosso modo verso gli anni, la fine degli anni 20, i primi anni 30, inizia soprattutto la sociologia americana, ma poi si aggiungeranno anche altre. E sostanzialmente le teorie della modernizzazione, da cui scaturirà abbastanza naturalmente il concetto di globalizzazione, la globalizzazione non è altro che l'incontro fra l'Europa e per l'Europa io non intendo solo il continente europeo, intendo anche le Americhe e l'Australia, Nuova Zelanda, cioè l'Europa fuori Europa, quei paesi che per effetto di una prolungata colonizzazione e cioè hanno assorbito, soprattutto per l'assimilazione al cerco cristiano, hanno stabilito un'identità moderna. L'idea della globalizzazione è cosa? È l'incontro fra l'Europa ed Europa fuori Europa e l'Asia, che è l'altro pezzo di mondo che in realtà non è mai entrato perfettamente in relazione con il... Eh, Occidente, con la cristianità, con l'Europa fuori Europa, che include per esempio anche la Russia. L'Africa ha subito una colonizzazione più o meno prolungata, ha mantenuto più, per esempio, l'America Latina, la sua anche perché gli europei non hanno fatto in tempo a sterminare tutti i nativi, cosa che invece è stata puntualmente e con molto scienziosamente fatta nei continenti delle due, nelle due Americhe Bene, in questo l'idea di partenza qual è? L'idea di partenza è come si fa a modernizzare l'Asia, l'Asia è la ma l'idea è essenzialmente l'Asia, dove per modernizzare essenzialmente l'idea è quella di occidentalizzare, socializzare al modello sociale, economico, politico, del mondo occidentale anche questi paesi. Questo è per esempio il succo del libro di Francis Fukuyama, dei primi anni avuta, grosso modo, l'ultimo uomo è la fine della storia. Fine della storia perché ormai c'è l'affermazione definitiva di un modello che non ha più modelli che lo sfidano. Bene. Come sapete le cose non stanno andando esattamente in questa maniera, anche perché a quanto pare i nostri interlocutori, che pure aspirano alla modernizzazione, non hanno però alcuna voglia di occidentalizzarsi. C'è uno scontro culturale ripetuto che non dovete pensare riguardi soltanto temi come quello dell'ordinamento politico, pensate per esempio a una cosa. Al molto forte che si sta profilando in materia di diritti personali, come quelli dei gay. Guardate, che contemporaneamente assistiamo a un fenomeno estremamente, eh, a una forte divergenza fra il mondo occidentale, che punisce eh, l'omofobia. Promuove una serie di eh, iniziative culturali dello Stato, eccetera, riconosce il diritto alle unioni gay, eccetera. Contemporaneamente abbiamo paesi come la Russia, come l'Uganda, o anche alcuni paesi eh, asiatici che penalizzano l'omosessualità anche con pene estremamente severe. In questo c'è anche una reazione, cioè. Non dovete vederci solo la continuità di certi modelli di comportamento sessuale, ma anche perché a questo punto dice, ma perché non c'era prima? C'è adesso perché è una reazione, un'opposizione a quella che viene vista come un'occupazione culturale del mondo occidentale. Bene, tutto questo ci porta a riflettere su che cos'è la modernità. La modernità, la modernizzazione è stato il modo con cui noi occidentali ci siamo raccontati la nostra storia ce la siamo raccontata, ce la siamo spiegata e ci siamo fatti un'idea, quest'idea si basa su alcuni presupposti il carattere organico dei processi di modernità per cui ci sono una serie di corrispondenze Sviluppo tecnologico e scientifico, applicazione della scienza alla produzione, industrializzazione, sì, ma tutto questo è in relazione, per esempio, ai processi di urbanizzazione, ai processi di scoperta del pensiero, superamento del pensiero magico religioso e affermazione del pensiero scientifico, logico-scientifico. Non solo, ma questo significa anche stato burocratico moderno, nazionale, affermazione di diritti civili principio di distinzione individuale quindi diritti civili quindi stato di diritto eccetera quindi stato rappresentativo eccetera. tutta questa serie di fenomeni che effettivamente nell'esperienza europea si sono presentati nel giro di due o tre secoli uno dietro l'altro quindi in qualche modo intrecciati vengono pensati come manifestazioni diverse di un unico processo, quello della modernità, che presuppone insieme in qualche modo queste, questa serie di fenomeni. E, di conseguenza, questo porta a un'altra idea, che la modernizzazione sia un valore generalizzabile. C'è una via alla modernizzazione, questa Tant'è vero che alcuni autori, ad esempio Stomka, parla a proposito dell'Unione Sovietica e della Germania nazista di falsa modernizzazione. Oppure un altro autore che è il professor Martinetti, che insegna nella mia facoltà, e che è uno scienziato sociale di fame internazionale con libri tradotti anche in cinese, russo, eccetera, che parla di modernizzazione parziale. O imperfetta, perché la modernizzazione è quella di modello europeo, quella è la, con la M maiuscola, modernizzazione. In realtà l'urto della globalizzazione ci sta sventendo idea. ci sta dicendo che non solo non è un fatto vero che ci siano questi automatismi, che possono esserci modelli alternativi attenzione uso questa espressione in senso puramente adattativo non voglio dire che i cosiddetti modelli alternativi siano preferibili in assoluto non mi guardo bene a dirlo. dico soltanto constato che esistono varie vie alla modernizzazione ma se esistono varie vie allora la modernizzazione cos in cosa consiste? Beh, pensate al caso cinese nel caso cinese ci troviamo di fronte a una cosa irriducibile nei nostri schemi perché? Beh, certe cose i cinesi le hanno avute molto prima di noi uno degli aspetti centrali della modernizzazione per noi è il processo di secolarizzazione l'emancipazione delle strutture politiche e sociali dal principio religioso ma questi i cinesi lo hanno avuto già cinque secoli prima di Cristo. Già con Confucio c'è una notevole emancipazione. D'altro canto, i cinesi hanno una tradizione religiosa scarsamente suscettibile di eh, diciamo, di interessi teologici. La religione cinese inclina molto di più a essere una religione morale, scettica. E in ogni caso, il problema della secolarizzazione semplicemente non si pone in Cina, come si posto, è posto molto prima. Viceversa, il grande sviluppo economico che la Cina sta avendo, almeno per ora, non sta comportando alcuna democratizzazione delle strutture politiche. Non se ne parla proprio. E attenzione, in questo senso noi abbiamo un altro esempio importante che è quello del Giappone dove la modernizzazione non ha coinciso con elementi di eh, mutamento del valore individuale. Uno degli aspetti centrali della modernizzazione è stato la valorizzazione dei principi individuali la nostra idea di libertà è tutta centrata intorno all'individuo e il principio di eh, specificazione individuale prevede, da un lato, una serie di diritti civili, dall'altro lato, prevede la valorizzazione meritocratica in base a criteri di utilitaristico funzionale degli individui che compongono la società. Beh, questo in Giappone. Non c'è stato granché. Dal punto di vista dei valori proprio antropologici, il Giappone continua a non valorizzare la, la possibile specificazione degli individui. Tuttora in Giappone si usa uh, dire un proverbio che dice che quando arriva la martellata, il primo a essere colpito è il chiodo che sporge di più proprio per darvi l'idea dell'opportunità della preferibilità del livellamento degli individui questo viene, è un principio pedagogico che viene spesso eh, ripetuto a scuola fin dalle tutte classi tuttora il Giappone sì, certo, ha democratizzato le sue strutture politiche è una democrazia politica rappresentativa però è anche vero che di mezzo ci sono un paio di bombe atomiche e una guerra persa rovinosamente con una costruzione badata, no? badata, non fatta dai giapponesi. La costituzione giapponese è stata scritta da giuristi americani, punto. E sono andati e gli hanno detto: Questa è la vostra costituzione. E i giapponesi, gente molto pratica, non hanno fatto una piega e hanno accettato la questione. Però attenzione. Sì, anche se i meccanismi di Stato di diritto rappresentativo eccetera, presentano molti elementi di similarità con i sistemi politici di Europa e Stati Uniti, io ci andrei piuttosto cauto nel dire che quella è una democrazia, almeno sul piano dei valori, sul piano della concezione del rapporto fra l'uomo e lo Stato. Il cittadino dello Stato di tipo occidentale, sarei molto prudente, l'imperatore continua a essere il figlio di Dio. E queste sono cose che significano la persistenza di certi valori culturali anche al di là di una situazione come quella che può essere di uno Stato che è stato sconfitto, occupato e a cui sono state imposte le allora uno si chiede ma se non è così automatico il rapporto fra questi vari fenomeni allora cos'è che definisce la modernizzazione ecco eh. non c'è da fare altro che applicare il criterio vederiano del se del sopprimere singole componenti per vedere comparativamente cos'è che caratterizza un paese come il moderno lo spettacolo guardate, voi avete paesi che non hanno la democrazia politica paesi che non hanno il principio di specificazione individuale paesi in cui per esempio il principio di secolarizzazione beh, ha un'interpretazione molto particolare gli Stati Uniti che sarebbero il modello in assoluto di democrazia occidentale sono un paese caratterizzato da una fortissima enfasi del discorso religioso se voi pensate che sul dollaro c'è scritto in God we trust in Dio noi confidiamo nessun'altra moneta ha un'invocazione a Dio che da sappiamo quanto, io non sono predente ma non so quanto il buon Dio se dovesse esistere gravirebbe questa assimilazione ha un uh, principio nella tradizione cattolica il denaro è lo sterco del demonio bene e allora cos'è che caratterizza la modernità? se voi confrontate c'è un solo elemento che realmente definisce l'arrivo nella modernità di un paese l'applicazione la, della scienza la produzione attraverso la tecnologia e lo sviluppo industriale punto questo è l'unico elemento che voi troverete sempre, in ciascun caso di paese, ritenuto moderno. Bene, ma allora come si è formato tutto questo? Eh, probabilmente in questo c'entra una cosa: c'entra il fatto che la modernizzazione non si è prodotta in modo rettilineo, continuo, omogeneo, si è prodotta a salti, a scatti con forti diversità nei contesti nazionali con fasi di intervallo di stasi o anche addirittura di regressione per certi aspetti noi possiamo distinguere tre fasi centrali della modernizzazione c'è una prima fase la modernizzazione classica che riguarda sostanzialmente olanda francia inghilterra è la nascita degli Stati Uniti sono i quattro grandi casi di modernizzazione guardate che a ben vedere nessuno di questi casi ha esattamente i criteri di modernizzazione teorizzati dalle grandi scuole sociologiche, per cui la modernizzazione resta più un che qualcosa di effettivamente concretato in uno o più paesi se ci fate caso, questa prima fase grossomodo si svolge nell'arco di due secoli e mezzo, quasi tre. Andiamo dalla riforma protestante e dalla rivolta dei Paesi Bassi contro la Spagna che segna la rivoluzione olandese, che segna il primo momento di eh, affermazione, per esempio repubblicano, poi per certi versi è la Francia ad avere una prima forma di modernizzazione, soprattutto con il colbertismo, parallelamente, anzi un po' prima, nel XVII secolo abbiamo l'Inghilterra che ha due rivoluzioni, quella del 1629-40 sostanzialmente e la Glorious Revolution del 1688. e quindi anche l'Inghilterra ha una origine rivoluzionaria ma anche la Francia per eccellenza è eh, paese che passa la modernità attraverso una rivoluzione è vero che il colbertismo aveva aperto la strada è però quello che sancisce definitivamente la modernità francese è la rivoluzione e il periodo napoleonico e gli Stati Uniti i dal punto di vista strettamente tecnologico, avrebbero prima della Francia per via dire della rivoluzione, però guardate gli Stati Uniti, il eh, passaggio alla modernità lo hanno iniziato con la loro rivoluzione, ma lo hanno poi compiuto con il grande ciclo che finisce con la guerra di secessione. Quindi sostanzialmente abbiamo qualcosa che è iniziato. Intorno al, terzo, intorno al terzo decennio del XVI secolo e che poi è arrivato, sia pure però in paesi diversi quindi in qualche modo succedendosi in modo diverso alla metà del XIX secolo questo è il primo tipo di modernizzazione quindi una modernizzazione che ha sempre un'origine rivoluzionaria, una rottura interna. L'affermazione di un sistema di valori profondamente diverso che intacca prima di tutto il principio di autorità, che non discende più da Dio, ma discende dagli uomini. C'è poi una seconda ondata. C'è il momento di eh, relativo intermezzo, ma sostanzialmente mh, quasi si congiunge idealmente l'inizio di questa seconda ondata. Verso gli anni 60 dell'Ottocento inizia la modernizzazione in altri quattro paesi, Germania e Italia, che costituiscono... Il loro stato nazionale e che saranno in qualche modo i più caratterizzati, soprattutto la Germania sarà la vera culla della seconda rivoluzione industriale, quella che passa dal vapore al motore a scoppio, poi seguirà, in qualche modo si eh, intrecciano le storie di Russia e Giappone, nel caso italiano e tedesco. C'è un fatto militare alla base. Però attenzione, cioè le guerre di indipendenza che contro l'Impero Sogarico che consentono la formazione dei <coughs> due Stati nazionali. Attenzione, premessa della seconda rivoluzione industriale, qui c'è in qualche modo uno scarto, il dato politico statuale prevale, precede. Quello di carattere eh, economico-industriale. Nel caso di Russia e Giappone c'è pure un fatto militare all'origine, ed è la guerra di Crimea per i russi, che porterà all'abolizione della servitù della e poi a un primo nascente eh, sistema industriale eh, russo, concentrato solo in due città sostanzialmente. E in eh, Giappone lo scontro con gli Stati Uniti e la guerra del che finirà col provocare la fine dello shogunato e la rivoluzione dall'alto, la modernizzazione dall'alto degli trattori meci. Però se andate a vedere, in fondo sono tutte rivoluzioni dall'alto. In Italia, sconfitta la soluzione democratica nel 1848, lo Stato nazionale si costituisce come? Si costituisce intorno alla azione politico-diplomatico-militare del Piemonte, allo stesso modo in cui in Germania è l'azione politica e militare della Prussia allo stesso modo in cui in Russia il processo è aperto dall'alto con la prolungazione della servitù della guerra e in Giappone è aperto con la rivoluzione dei medici. Quindi c'è una seconda data che ha caratteristiche diverse, perché non ha un'origine rivoluzionaria, ha un una caratterizzazione di rivoluzione dall'alto, spesso accesa da fatti militari. O sconfitte o vittorie comunque di ordine militare il risultato quale sarà sarà il fatto che nel tempo cioè fra la fine dell'ottocento e sostanzialmente gli anni 30 del novecento nascono due modelli diversi di modernizzazione il modello militare Autoritario nazionalista che caratterizzerà le, e che sfocerà in dittature: che caratterizzerà il caso di Giappone, Italia e Germania, poi ne riparliamo che non a caso vediamo alleati nell'asse roma berlino tokyo Dall'altro lato abbiamo il modello socialista che è quello della Russia con una differenza rispetto ai programmi iniziali, cioè sostanzialmente il caso la modernizzazione nazionalista e autoritaria è l'applicazione di un modello effettivamente progettato. Nel caso dell'alternativa socialista quella sovietica, invece c'è uno scatto molto forte fra il progetto originario e la realizzazione. Quindi già qui possiamo cominciare a osservare il discorso della guerra, quanto è importante la guerra nella mobilizzazione? Molto Vedete, inizialmente i paesi che realizzano la rivoluzione hanno essenzialmente delle crisi interne Si afferma un potere, lo scontro avviene con le armi, ma all'interno prevalentemente fra cittadini dello stesso tempo è quello che verrà teorizzato da John Locke nella eh, sua teoria della democrazia che dice bene, eh, eh, quando dovesse risorgere una vertenza tra il popolo e il re e quando il re dovesse lasciare il suo potere si cercheranno tutti i mezzi per riportare il re all'interno del patto quando questo dovesse rivelarsi impossibile non rimane che la strada dell'appello al cielo l'appello al cielo bellissima espressione sta per lotta armata cioè lo scontro è quello del chi vince militarmente ma all'interno al contrario nella seconda ondata abbiamo visto qui all'inizio non è la guerra l'ana del processo di modernizzazione anche se però questo sfocerà poi in scontri di potenza ad esempio le rivalità franco-inglesi la sconfitta olandese rispetto all'egemonia voi avrete in questo periodo una serie di egemonie di passaggi di egemonia prima olandese poi spagnola poi in inglese la francia si troverà con napoleone ma come mondo nella sconfitta e perché qui già si capisce una cosa la modernità non è separabile dal concetto di sviluppo di potenza di volontà di potenza la modernità cambia un paese lo modifica però lo proietta immediatamente alla ricerca dell'egemonia, non c'è più il principio di egemonia all'interno della Repubblica Cristianorum in nome di valori religiosi, ormai siamo passati alla laicità ed è dichiaratamente volontà di potenza non per affermare volontà, principi religiosi, ma per affermare la potenza di un singolo contendente che immediatamente trova l'antagonista con cui scontrarsi. Questa sarà l'esito finale della prima ondata di modernità, sono le guerre napoleoniche, culminano. E lo spirito della modernità, guardate che lo trovate molto più nel trattato della guerra di Von Krieg piuttosto che in altre cose. Molto di più questo è accentuato dalla seconda ondata dove il dato militare è proprio alla partenza e qui si pone un problema quasi tutti i teorici della modernizzazione soprattutto la sociologia americana tendono a dire che i paesi che hanno avuto il processo di modernizzazione sono stati un po' la leva della modernizzazione nei paesi più avanti perché? perché hanno fornito un modello, perché hanno fornito un'immagine vincente intorno a cui costituire nuove elite che si battono per la modernizzazione del proprio paese e in secondo luogo perché spesso hanno aiutato politicamente, economicamente, spesso anche militarmente i nuovi paesi per accedere alla modernizzazione è una bella favola scritta molto bene peccato che dal punto di vista storiografico non funziona molto perché? primo perché i paesi, le potenze già modernizzate già arrivate alla modernità e quindi con maggiore capacità di eh, potenza militare ed eh, economica non apprezzano la nascita di nuovi soggetti che stimolino questa loro eh, egemonia. E molto spesso il ruolo prevalente delle potenze già consolidate non è stato affatto positivo, ma al contrario, ha rappresentato la prima, principale, più importante resistenza ambientale allo sviluppo dei nuovi eventi. Ma, voi direte, ci sono casi in cui, per esempio, la Francia e l'Inghilterra aiutano la formazione dello Stato Nazionale Italiano. Sì, andiamo a vedere un po' meglio, però, eh? La Francia aveva in testa l'idea della Costituzione di uno Stato sostanzialmente nell'Italia del Nord, non gli interessava tutta la penisola, come cuscinetto rispetto all'impero austro e come alleato, come sorta di protettorato. anche gli inglesi aiutano l'Italia ma lo fanno perché? e lo fanno soprattutto perché il regno delle due Sicilie è troppo vicino alla sublime porta all'impero ottomano e soprattutto è chiuso dal punto di vista commerciale quello che interessa agli inglesi e lo zolfo e i mini in qualche modo si sì, appoggiano la eh, vicenda unitaria e un italiana. Però attenzione, tanto francesi quanto inglesi, quando l'Italia inizierà a possi con potenza concorrente, basti che vi ricordi Tunisi, la, eh, lo scontro per la Tunisia nel 1881 e la conseguente guerra commerciale italo-francese. Il tentativo italiano verso l'Etiopia nel 1896, sconfitto, o la guerra di India nel 1911. Inglesi e i francesi non solo non sosterranno, ma si contrapporranno alle scelte italiane. Considerazioni simili noi le possiamo fare anche per il Giappone, dove gli stessi Stati Uniti che avevano sconfitto il Giappone aveva, avevano cambiato la modernità in una prima fase sostengono effettivamente il processo di modernizzazione dei negi ma man mano che il Giappone diventerà un po' troppo eh, intraprendente l'atteggiamento cambierà potremmo fare altre considerazioni del genere, cosa voglio dire? è quando le potenze emerse sono favorevoli alla modernizzazione dei paesi cosiddetti arretrati ma ad una modernizzazione subalterna. Nel paese arretrato la potenza emersa vede uno un mercato che se dovesse espandersi sarebbe interessante per l'esportazione dei propri merci, due un possibile alleato politico-militare in posizione subalterna, tre un campo di espansione del proprio modello culturale e sociale ad esempio in posizione della lingua ecco tutto questo vi spiega come c'è un iniziale atteggiamento favorevole ma che poi man mano che il nuovo paese emerso si propone come concorrente come rivale nello scontro per l'egemonia i paesi emersi diventano rapidamente un fronte compatto contro i nuovi venuti, che spesso determina un'evoluzione del processo stesso di modernizzazione. Guardate, non è un caso, se ci fate attenzione, che noi troviamo l'alleanza dei paesi della prima modernizzazione, francesi, inglesi, americani, per non dire canadesi, olandesi, eccetera compatti contro l'asse dei paesi della modernizzazione nazionalista Giappone, Germania, Italia in quel caso c'è un'alleanza con la Russia ma anche perché, diciamo la verità la Russia all'inizio la guerra l'hanno fatta da quella parte con l'aggressione alla Polonia insieme ai tedeschi sono stati i tedeschi ad attaccare la Russia a determinare l'alleanza Un'alleanza che però a tempi dura solo per il periodo della guerra contro la Germania e il Giappone. Dopo il principale conflitto quale sarà? Quello fra i paesi della modernizzazione classica, liberale e capitalistica e l'Unione Sovietica che ormai, dopo il crollo dello socialismo rappresenta il modello socialista. Adesso non entriamo un merito della preferibilità di un modello piuttosto che un altro Dico, registro soltanto come la contrapposizione fra paesi della prima e della seconda ondata è un dato costante della nostra storia recente del novecento sostanzialmente c'è poi una terza fase la seconda fase, come sapete, termina prima con la sconfitta frontale del modello nazionalista di Italia, Germania e Giappone, che vengono in qualche modo socializzati alla comunità occidentale attraverso l'imposizione di modelli politico-culturali costituzionali, attraverso la diffusione di, eh, dell'egemonia culturale americana, in questo caso non più inglese, e attraverso il sistema di alleanze contro l'Unione Sovietica. Dopo ci sarà la sconfitta del, del modello socialista sovietico. Che culminerà, buoni 40 anni dopo, nella crisi del 1991: che porta al disfacimento prima del blocco socialista e poi della stessa Unione Sovietica. Lì si apre la terza ondata di modernizzazione. Quindi, abbiamo due fasi di transizione, di relativa tregua, che è quella che va sostanzialmente dalla prima età dell'Ottocento fino, dipende dai singoli contesti nazionali, agli anni 70-80 del XIX secolo. Abbiamo una seconda fase di transizione, che è quella che va, per certi versi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al crollo del con il crollo dell'Unione Sovietica e con l'affermazione del grande modello di mercato unico mondiale, che avrà la sua sanzione essenzialmente nel Trattato di Marrakech, c'è l'idea di una nuova modernizzazione pensata essenzialmente come espansione di che cosa? Del modello occidentale americano in particolare il modello che si afferma è quello del progetto della destra repubblicana americana conosciuto come il nuovo secolo americano l'idea è, è quello che teorizza Francis Fukuyama nel suo libro La fine della storia e cioè la generalizzazione degli istituti politici, economici, sociali americani in tutto il mondo attraverso una rete estremamente estesa di trattati, convenzioni, eccetera, eccetera e di ordine mondiale monopolare. per la prima volta guardate, questo è molto interessante notarlo gli Stati Uniti vengono da una cultura profondamente anti-imperiale sono nati da una rivoluzione contro l'impero e a lungo la parola impero per gli americani non evocava affatto immagini così in qualche modo gli americani sono i portatori ancora di un modello ci sono solo due paesi nel mondo che eh, ritengono di avere una missione eh, universale e sono la Francia e gli Stati Uniti guarda caso due paesi che vengono dalla rivoluzione della prima modernizzazione e gli, gli americani nel loro modello hanno geneticamente uno sanità di vero. Ci vorrà un'operazione culturale molto sofisticata che inizierà grosso modo nei tardi anni '70 per sdoganare l'idea di impero per gli americani. Inizierà su questo Edward Rutherford con il libro La grande strategia dell'impero americano, verrà poi in qualche modo ripreso. Anche da altri autori fino a quando l'idea di Impero e lo capite leggendo il libro di eh, Toni Negri, Impero, eh, che per la verità ha ragione esattamente per il contrario delle cose che pensa il suo autore. Eh, Toni Negri è tutto contento di quest'idea, però in realtà che cosa fa? È scritto, non è il caso che quel libro del noto autore sovversivo verrà fortemente sostenuto dal New York Times che dichiarerà Negri uno degli uomini dell'anno quando uscire e non è un caso che eh, Negri riprenda massicciamente le tesi di Francis Sukuyama e Francis Sukuyama apprezzi molto il Francis si destra del partito repubblicano americano, Negri dovrebbe essere collocato all'estrema sinistra Dovrete. in realtà se vedete meglio la situazione vi rendete conto di una cosa che in realtà negri che cosa fa? assorbe totalmente il progetto americano e in qualche modo lo dichiara buono vi aderisce perché dice l'impero eh, che cos'è? l'impero eh, nella sua concezione storica, si rivolga, imperium. cos'è? è eh, L'autorità sovraordinata a qualsiasi stato nazionale che non, non riconosce fuori da sé. L'impero romano è stato un modello monopolare, ma anche perché l'altro grande impero, quello cinese, non si toccava, cioè erano due entità separate. E l'impero come è noto voi siete studenti di lettere, credo che ne sappiate queste cose. L'impero non conosce un fuori da sé e non conosce avversario o nemici, conosce solo ribelli. L'impero si regge sulla regola del parcere uh, del, de, de, scusate, uh, avere pietà con i sottomessi e debellare i superi. Farcelo sugli Etis e et tratellare Cittados. Non c'è un fuori dall'impero e non c'è un nemico statuale dell'impero. Può esserci al massimo un ribelle da normalizzare. E infatti Negri dice, in perfetta sintonia con Francis Fukuyama: nell'impero non c'è più guerra, c'è solo operazioni di polizia. Sono solo operazioni di polizia non c'è. Un altro intero. L'impero è chi garantisce la pace. C'è una pagina molto bella, in cui Neville dice: eh, quando dovesse esserci una minaccia alla pace, i generali americani, pur riluttanti, risponderanno all'appello della garanzia della pace. O la garanzia della pace? Poi sarebbero le spedizioni in Afghanistan, Iraq eccetera, Somalia e così via e quindi l'idea è finalmente c'è un ordine mondiale monopolare deperisce scompare lo Stato nazionale che perde l'importanza e la significatività si afferma un sistema politico di comando che ha una sua centralità, lì poi fa una serie di carriole per dire che l'intero non è gli Stati Uniti ma il sistema sistema sovranazionale che ha negli Stati Uniti il suo strumento, cioè tutta una tirata. In realtà, come vedete, le cose non sono andate affatto in questo modo. E soprattutto si ripropone la dinamica del rapporto modernizzazione-fatto-guerra. modernizzazione, fatto, modernizzazione E infatti questa terza fase che sembrava dovesse sancire l'ordine, monopolare americano in realtà ben presto comincerà ad avere i suoi conflitti. Se leggete l'altro libro importante della destra repubblicana americana, l'antagonista di Francisco Guiana, che è Samuel Huntington, che scrisse un libro interessante che vi consiglio di leggere, Il conflitto di città. in cui lui un po' più apportamente del suo ideale dice guardate che i popoli i cosiddetti arretrati vogliono modernizzarsi, ma non intendono assolutamente occidentalizzarsi. Noi dobbiamo creare un sistema mondiale basato sostanzialmente su macro stati che rappresentino diversi modelli di civiltà. All'interno di questo lui vede l'egemonia dell'asse euro-americano. Anzi, americano-europeo, anzi, americano-americano con la polizia europea, tanto per essere più chiari, e comincia a dialettizzarsi in questa maniera. E per la verità, lui, perché il progetto di Francis Foucault, rappresentando al suo sfondo libro esportare la democrazia, andrà a infrangersi frontalmente con le guerre di Afghanistan, Iraq molto meno il Kosovo ma sostanzialmente perché avrei capito una cosa Fugliana che i due antagonisti sarebbero stati essenzialmente il mondo islamico e la Cina e infatti i primi conflitti sono il mondo islamico torna di nuovo il tema delle armi ma in modo un po' diverso perché all'inizio con il crollo dell'Unione Sovietica gli Stati Uniti non hanno rivali perché dispongono dell'assoluto controllo del sistema satellitare. Dispongono di una flotta aerea che è l'equivalente delle principali 19 flotte aeree mondiali sommate. Dispongono di una flotta della Marina che equivale alle principali 8 flotte mondiali messe insieme. E da soli gli Stati Uniti rappresentano il un 52% della spesa militare del mondo. Questo è all'inizio. Dove va a infrangersi il disegno americano? Beh, prima di tutto va a infrangersi contro le guerriglie, che sono quelle che permetteranno ai cinesi di teorizzare una cosa importante. La guerra senza limiti, la guerra asimmetrica, altro libro che vi di due... Eh, Ufficiali dello Stato Maggiore Cinese sono i nomi che se no non sono affatto gli autori di quel libro probabilmente sono due pizzaioli che stanno a eh, Buenos Aires probabilmente hanno dato i nomi gli autori di eh, credo non sappiamo mai chi sono quindi prima di tutto emerge questo concetto di guerra simmetrica e emerge anche un'altra idea l'idea di guerra globale la guerra non è più solo il fatto militare. Per la verità, già negli anni 60 non era più così. Lo scontro fra Stati Uniti e Russia si è combattuto militarmente in alcuni contesti del sud del mondo. Corea, Vietnam e mai con un confronto diretto. Dove c'erano gli americani non c'erano i russi se non come consiglieri militari, eccetera, dove c'erano i russi e non c'erano i americani, c'erano come i consiglieri comunali, eh, militari come eh, servizi segreti, eccetera. Ed era iniziata a nascere la teoria della guerra politica che piega la porta dell'altro attraverso manifestazioni di insubordinazione, di destabilizzazione politica sindacale, del paese bersaglio. Questo verrà teorizzato tutti i americani i veri teorici di questo sanno, gli ufficiali dello Stato Maggiore francese, a cominciare dal generale Boff e che iscriverà un libro importante, Strategia, dove il concetto di strategia, fino a quel punto legato al fatto militare, lo Strategon è il capo locale. Da quel momento comincia ad avere un significato molto più generale e l'uso combinato di strumenti di carattere politico, di carattere militare, di propaganda culturale eccetera. Questa espansione del concetto di strategia e quindi di questa modificazione dell'idea di guerra è quella che poi proseguirà in questo quindicennio portando all'idea di guerra globale dove centrale è, sono due aspetti importanti la guerra finanziaria economica quindi guerra monetaria guerra eh, tendente alla manovra finanziaria alla destabilizzazione dei paesi dal punto di vista finanziario spionaggio industriale eccetera e l'altra dimensione importante qual è? è la dimensione della guerra coperta cos'è il concetto di guerra coperta? beh, insomma, se io scateno un attacco aereo o con dei carri armati è difficile che passi inosservato. e soprattutto è impossibile nascondere l'origine dell'attacco chi è che sta lanciando missili eh, o colonne internazionali ma noi viviamo in un mondo nel quale la guerra aperta è considerata un fatto molto rischioso, che politicamente si cerca di evitare. Allora, l'idea della guerra coperta. Ad esempio, io posso fare un'aggressione militare restando nascosto, cioè, ad esempio, gli attacchi cyber Forse pochi sanno che ogni anno ci sono già oltre 160.000 attacchi cyber a siti sensibili, cioè ministeri, siti militari, siti finanziari importanti, eccetera. Secondo, un attacco, per esempio, a eh, postazioni satellitari da eh, territori neutrali o comuni terzo attacchi di tipo terroristico magari attraverso l'appoggio a gruppi terroristi interni allo Stato che voglio colpire per cui finanzi, appoggio, do armi e quindi per esempio forme di lotta come per esempio le aggressioni batteriologiche le armi di istruzione di massa spesso sono armi batteriologiche non solo nucleari eccetera ma non c'è bisogno di in aereo missile di una certa portata cioè si possono fare anche attacchi molto più ridotti come quello al Sarin nella metropolitana di Tokyo una dozzina di 12 13 anni fa quindi vedete ci sono molte forme di aggressioni militari. attenzione, la guerra coperta non è una guerra in una guerra cruenta, ma fatta in modo tale che non sia certa la matrice da cui proviene l'attacco. Ora, in qualche caso l'origine dell'attacco è effettivamente dubbia. Chi sono stati i cinesi, gli islamici? È veramente un gruppo terrorista interno che ha fatto questo attentato? dietro c'è qualche Stato. Pensate che noi ancora adesso stiamo a discutere su chi possa essere stato all'origine dell'attacco dell'11 settembre. E abbiamo molti dubbi per esempio sul fatto che Al-Qaeda sia soltanto un'organizzazione terroristica. Noi di Al-Qaeda abbiamo parlato spesso come una sorta di brigate rosse che parlano arabo. In realtà al-Qaeda, per come ci si è poi man mano manifestata, sembra piuttosto la P2 che si unisce alla moschea. Dentro ci sono rapporti molto forti con i servizi segreti pakistani, con certi settori importanti, classe di genere egiziani, con addirittura pezzi di famiglia reale saudita. Quindi in realtà non è proprio così c'è qualche altro dietro? ancora una cosa c'è qualcuno che ha usato al Cairo e adesso l'ha lasciata l'ha mollata o no tutte cose che ancora non siamo in grado quindi è la stessa idea di modernità che a questo punto ha prodotto un modello di guerra completamente diverso e allora allontanandosi dal quadro e vedendo che ora è Martino? Eh, è vedendo Quadro nella sua ricchezza cosa viene fuori? Viene fuori che la guerra è l'anima stessa della modernità. Oh, attenzione, non sto facendo il discorso della guerra sull'origine del mondo, e per... no, non voglio dire questo. Dico molto semplicemente che la modernità non è separabile dal concetto di volontà di potenza. E questa porta abbastanza a confronti di natura militare non solo ma la guerra è stata spesso l'anima dello sviluppo economico se non andiamo a vedere le spese militari e la ricaduta civile degli investimenti militari pensate a una cosa alcuni di voi probabilmente avranno se non qui a casa qualche fatto di là a vetro, non presente? Eh, eh beh, quello è un prodotto militare eh, voi tutti eh, utilizzate sicuramente internet, vero? internet è nata come rete di comunicazione militare eh, quasi tutta la rete di comunicazione mondiale passa attraverso per cavi di fibre ottiche che hanno un potenziale di informazione molto maggiore di altri materiali. Le fibre ottiche sono un sottoprodotto dell'industria spaziale. Quindi, spesso è stato proprio l'investimento militare il volano dello sviluppo tecnologico, soprattutto in strategia. Non c'è stato solo il welfare, c'è stato anche il welfare cioè lo Stato di guerra, militare e non solo gli equilibri di forza del modello si sono spesso determinati in una chiave che inizialmente era di natura militare strettamente militare via via è diventata invece una dimensione tipo strategico dove per strategia è quello che dicevo prima la globalità dei rapporti per cui io attacco un paese Attraverso misure di carattere finanziario, economico, eh, politico, militare, appoggio al terrorismo, eh, propaganda, soft power, eccetera. Cioè, L'importante è piegare la volontà dell'altro con qualsiasi mezzo utile. E questo passa attraverso, che cosa? attraverso le stesse tecnologie che ha prodotto la modernità. Vedete come c'è questo rimando sviluppo tecnologico quindi modernità e guerra la guerra la spinge a cercare eh, nuove soluzioni tecnologiche e le nuove soluzioni tecnologiche spesso si prestano a usi militari imprevisti se volete civili e militari imprevisti ma l'energia nucleare eh, da che cosa viene? se non dalla ricerca Dell'offensiva eh, nucleare durante, un po' prima e poi durante la seconda guerra mondiale, eccetera. Adesso vedrete che un altro eh, discorso molto delicato sarà quello delle terre rare cinesi, che viene visto solo dal punto di vista economico, ma si trascura una cosa: che sono l'elemento base rinunciabile delle armi a energia diretta che sono il futuro militare eh, che abbiamo davanti e quindi qui già voi capite che non si tratta solo di sviluppo del, del sistema delle, di rivoluzione delle armi sì, c'è, ma è un discorso più generale è un discorso di natura culturale più ampia il rapporto fra modernità e guerra è una contraddizione profondissima per il carattere a cui altamente distruttivo la guerra ma che insita nel modello stesso concettuale di modernità in qualche modo io credo che ci sarebbe un altro filone discorso da sviluppare quanto in questa nostra idea di potenza del mondo dell'Europa e dell'Europa fuori Europa ci sia la radice monoteista della nostra religione è l'idea della eh, verità binaria vero non vero che porta spesso alla proiezione del questa è la verità da affermare guardate siamo noi occidentali che abbiamo concepito l'idea di conquista del mondo di ruolo missionario sono la Francia e la, gli Stati Uniti ad avere l'idea di un ruolo mondiale e l'idea di e badate non è soltanto un fatto che riguarda l'imperialismo, cioè l'idea di rivoluzione mondiale nasce, che è tipica dell'internazionale comunista, nasce non a caso in un contesto culturale come quello europeo io credo che ci sarebbe quest'altro filone che oggi non faremo in tempo a discutere ma che ci rimanda sempre a questo discorso del rapporto fra crescita sviluppo culturale e volontà di potenza e progetto di potenza di omogeneizzazione del mondo a sé questo è uno degli aspetti centrali della nostra ricerca. noi siamo raccontati una storia con la modernità, ci siamo messi molto in bella copia. Adesso c'è tutto un lato oscuro della modernità che gli sviluppi della globalizzazione ci pongono di esaminare e prendere in discussione. Grazie.